Ciao sono Luca di Mister Gadget, arriva proprio in queste ore nei negozi il nuovo modello di OnePlus, si chiama OnePlus 5T, OnePlus 5T sostituisce questo modello, il modello con il display 16 noni con il sensore delle impronte digitali sul fronte, il nuovo modello eccolo ha uno schermo 18 noni eh, una caratteristica tecnica tra l'altro migliorata per quanto riguarda la fotocamera eh, che è migliorata per gli algoritmi che gestiscono le foto notturne e cos'altro cambia? Scopriamolo insieme! Per cominciare la nostra presentazione di oggi io voglio mettere uno accanto all'altro i due OnePlus che eh, conosciamo Bene, ovvero il nuovo OnePlus 5T e il nuovo, eh, scusate, il recente OnePlus 5. Guardate, eh, se guardate i due prodotti mettendoli proprio uno accanto all'altro noterete che a parte la proporzione del display per cui essenzialmente è stato eh, come se fosse stato aggiunto una piccola striscia di display nella parte inferiore e una striscia di display nella parte superiore eh, per il resto anche l'impatto delle cornici non cambia tantissimo perché le cornici laterali erano già notevolmente eh, perfezionate vi faccio vedere i due telefoni spenti per mostrarvi come eh, togliendo essenzialmente il sensore delle impronte frontali eh, saremo di fronte a due prodotti eh, molto simili tra loro eh, nelle misure cambia ovviamente la posizione del eh, sensore delle impronte che qui viene messo sul retro e di conseguenza vedete si abbassa eh, il eh, marchio OnePlus altra cosa che eh, vi faccio eh, notare è che leggermente diverso il sensore della eh, fotocamera vedete come la dimensione proprio eh, dei eh, due sensori della fotocamera e anche la posizione del flash sia eh, leggermente diversa eh, nei eh, due eh, prodotti eh, così come si presentano per eh, l'uso di tutti i giorni per il resto invece le altre caratteristiche sono eh, praticamente eh, identiche no? vi mostro il volume rocker su questo lato, il pulsante per l'attivazione della modalità silenziosa o della modalità vibrazione, su questa parte invece, sulla parte opposta il cassettino per l'inserimento delle SIM e poi il pulsante di accensione. Nulla cambia nella parte inferiore del telefono, entrambi con l'attacco USB Type-C con l'altoparlante e poi il connettore per le cuffie eh, da eh, 3 mm e mezzo che viene mantenuto anche eh, nel eh, nuovo telefono. E poi sulla parte superiore invece c'è la parte plastica, quella con eh, le antenne che sono eh, allocate in eh, questo punto. Adesso abbandonata la comparazione tra i eh, due smartphone, abbiamo visto anche eh, essenzialmente come sia eh, dal punto di vista eh, del mh, insomma, design questo telefono eh, diamo un occhio invece alle funzionalità allora che cosa dobbiamo notare in questo telefono? Tanto display 6,01 pollici full optic AMOLED display con una ratio eh, 18 noni eh, un sistema con doppia camera sulla parte posteriore del eh, telefono i sensori sono un sensore di 16 megapixel eh, supportato da un secondo sensore da 20 megapixel tutto questo tra l'altro eh, per migliorare eh, le eh, foto che sono scattate con poca luce e anche soprattutto per migliorare ulteriormente eh, la modalità eh, mh, che viene eh, definita eh, portrait e poi ancora questo è un prodotto che grazie alla modalità eh, Advanced Facial Recognition eh, permette di sbloccare il telefono senza bisogno di toccare nulla guardate io sono in questo momento mi sono affacciato al telefono vedete non ho toccato, lo rifaccio, eh, guardate che non ho dita che tocchino il sensore delle impronte, mi affaccio sopra il telefono e vedete che dopo un attimo il telefono viene eh, sbloccato. Eh, vi faccio notare anche una cosa che in questo momento vi sto mostrando un, eh, essenzialmente un eh, tema eh, che non è il suo, cioè nel senso un, vi sto mostrando eh, il eh, programma Nova Launcher, vi mostro invece il launcher predefinito eh, di... Mm, eh, OnePlus, che invece vedete, ha questa parte, con eh, diciamo, eh, i widget e le informazioni che. Eh, potete mettere sempre a vostra disposizione con uno swipe in questa direzione io preferisco eh, nova con alcune delle chicche che sono state inserite che anche dal punto di vista eh, estetico mi piacciono eh, essenzialmente di più eh, sapete che a bordo di questo telefono eh, c'è Android 7.1 eh, che la eh, promessa è quella di aggiornare ad Android 8 entro eh, la fine eh, dell'anno non c'è eh, materiale metallico impone eh, questa scelta, non c'è la carica wireless ma eh, come sappiamo eh, OnePlus spinge molto sul eh, tema della eh, Dash Charge quindi eh, sul fatto che eh, con mezz'ora di ricarica si possa ottenere l'autonomia che serve eh, per far funzionare il telefono per eh, un'intera eh, giornata io vi lascio un attimo con il telefono a vista mentre eh, vado a recuperare eh, qualche altro prodotto che eh, insomma, essenzialmente competa con il OnePlus eh, per le misure del display, ho preso ad esempio il eh, Mate 10 Pro, eh, proviamo a eh, diciamo sommare questi due telefoni eh, che hanno una dimensione pressoché identica, anche lo spessore eh, tutto sommato è molto simile quantomeno la percezione che questo eh, telefono dà eh, quando eh, viene confrontato al più grande eh, Huawei eh, disponibile eh, Pixel invece ecco cerchiamo di ritrovare il, ehm, diciamo, di ritrovare, eh, il fuoco eh, della fotocamera eh, Pixel sblocco tutti e due i telefoni eh, contemporaneamente vedete come il Pixel invece eh, abbia una dimensione superiore. Eh, le cornici, eh, tutto sommato dei due eh, prodotti, lo vediamo eh, attivando soprattutto vedete il bianco, come la cornice del eh, pixel sia in eh, realtà eh, più generosa. Allora mettiamo entrambi i eh, display al massimo della luminosità, cosa che abbiamo fatto adesso, vedete come eh, viri leggermente verso il blu, eh, verso l'azzurro eh, piegandolo il display del pixel ma guardate che quando invece eh, viene messo eh, perfettamente eh, accanto eh, al, eh, all'AMOLED eh, di Oneplus vedete la luminosità eh, complessiva è inferiore però il bianco comunque è del tutto eh, eh, apprezzabile. Guardate invece come vira verso l'azzurro quando eh, lo si mette eh, in una eh, posizione di eh, questo genere. Proprio eh, per completare la comparazione tra i eh, prodotti vorrei eh, mostrarvi anche accanto a questi eh, mostri sacri eh, il Samsung Galaxy eh, Note 8, eh, lo mettiamo eh, qui guardate, eh, certo la diagonale del Samsung Galaxy Note 8 eh, è molto più eh, ampia ecco guardate ad esempio riportiamo ancora il eh, corriere mh, come eh, benchmark mettiamo corriere anche da questa parte eh, allora innegabile che ci sia questa eh, virata verso eh, l'azzurro per eh, quanto riguarda ehm, il eh, pixel, ripeto se lo solleviamo invece, vedete come ci sia il bianco ancora eh, più che eh, accettabile. Eh, sicuramente questa virata verso eh, l'azzurro eh, ci mette nella eh, condizione, insomma, di eh, avere una valutazione complessiva un po' più. Ehm non dico inferiore, non dico una, inferiore, però insomma con qualche riserva in più sulla eh, qualità del display, che però io ci tengo a sottolineare, guardate quando lo si vede di fronte, eh, non ha nulla da invidiare eh, agli eh, altri eh, prodotti che eh, più o meno sono allo stesso livello di gamma, certo è molto curioso, sarebbe eh, curioso capire perché sia stata fatta una scelta di questo genere ma torniamo alle dimensioni al confronto tra le dimensioni eh, tra eh, OnePlus eh, 5T e in questo caso con eh, il Galaxy Note certo la diagonale del Galaxy Note è superiore e lo è anche la dimensione eh, complessiva eh, del eh, telefono torniamo eh, però dunque su questo oggetto Octa-Core eh, 35, eh, scusatemi, eh, OctaCore Qualcomm Snapdragon 835, un processore che arriva fino eh, a eh, 2 GB e 45 eh, di clock. All'interno di questo eh, modello ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Eh, L'esperienza è praticamente stock eh, del eh, telefono. Se vediamo eh, da vicino, essenzialmente, eh, come si propone il software vedete che tutto sommato eh, siamo molto vicini all'esperienza stock no? di eh, Android giusto con alcune variazioni le principali delle quali vengono eh, dalla fotocamera, c'è una nuova interfaccia per eh, la fotocamera che si può eh, gestire con questo avete visto swipe eh, verso l'alto, c'è lo zoom eh, 2x eh, che ricorda molto insomma, la modalità di utilizzo anche eh, di eh, iPhone eh, con uno swipe vedete si passa alla, eh, fotocamera, dalla fotocamera alla videocamera e poi invece eh, qui abbiamo l'effetto eh, profondità quindi la possibilità di utilizzare la modalità ritratto a cui eh, potete accedere vedete anche con eh, questo cosiddetto verticale no? con verticale in realtà eh, è una traduzione un po' bizzarra della modalità eh, portrait poi eh, come vedete eh, ci sono modalità pro, timelapse, slow motion e eh, la modalità eh, panorama allora ehm, sappiamo anche eh, di questo eh, slider eh, che è quello eh, laterale che essenzialmente serve ed è una novità una diciamo una delle funzioni sempre molto gradite di eh, OnePlus che permette di passare dalla modalità eh, con suoneria alla modalità vibrazione sino alla modalità silenziosa semplicemente spostando lo slider in modo eh, molto veloce una caratteristica tecnica interessante di eh, OnePlus viene eh, dal suo eh, abbasso un attimo il display perché in questo modo eh, vedete mm, stiamo scurendo tutto ciò che, sto che eh, sta intorno una delle caratteristiche fondamentali di OnePlus è il fatto che abbia anche un sensore adesso per eh, diciamo reagire alla luce esterna del sole e quindi la luminosità si adatta eh, essenzialmente alla luce del sole. Eh, la fotocamera invece eh, promette eh, una qualità migliore quando eh, c'è la luce eh, del sole. Scusatemi, quando c'è poca luce devo ancora fare un po' di prove. No? Vedete fotocamera in cui potete scegliere eh, il formato della vostra fotografia, eh, potete scegliere se l'HDR è sempre inserito oppure automatico, come volete eh, l'utilizzo del flash e poi anche eh, quanti secondi di timer eh, utilizzare. No? In eh, questo modo avete essenzialmente la gestione eh, dell'esposizione eh, nel punto in cui avete scelto di eh, posizionare. Il fuoco se volete vedere anche un tempo di eh, scatto e di eh, messa a fuoco allora questo è lo scatto dunque con eh, la penna vedete tempo di messa a fuoco in questo caso io ho messo il flash eh, sempre presente togliamolo definitivamente così eh, secondo me le foto sono più attendibili vedete tac scatto e eh, memorizzazione praticamente eh, istantanee guardate il dettaglio eh, su questa eh, scritta sulla penna si vede eh, molto bene dove la scritta è cancellata dall'uso io in questi giorni ho letto eh, delle valutazioni del tutto negative eh, di questa fotocamera e mi chiedo da eh, quale assunto parta eh, perché in eh, realtà non è assolutamente eh, niente male abbiamo visto dunque la definizione della eh, fotocamera la velocità andiamo a sentire un po anche l'audio eh, di questo smartphone per capire un po' come eh, si eh, comporta, eh, un audio eh, che tutto sommato si difende per eh, volume, sentite emissione solo da questa parte sotto, inferiore, il volume è veramente alto, si sente la pressione sonora sul dito e la qualità eh, dell'audio anche eh, discreta non sono molto eh, definiti i bassi eh, quello purtroppo insomma è una caratteristica che viene eh, condivisa eh, da eh, molti eh, smartphone performance sempre al top eh, dal mio eh, punto di vista questo è un oggetto che funziona veramente molto bene. Ci sono anche delle cose molto carine perché eh, c'è la possibilità di fare un expanded screenshot, ad esempio il fatto di eh, fare lo screenshot di una pagina eh, andando a catturare eh, in realtà mh, eh, tutto quello che... Eh, viene, fatto, viene anche eh, in una pagina ad esempio internet in basso no? quindi essenzialmente fate partire lo screenshot e poi facendo scorrere potete andare a prendere anche la parte inferiore eh, della pagina c'è una modalità di eh, lettura eh, ad esempio che potete eh, attivare lo fate eh, in eh, questo modo ve lo faccio vedere immediatamente dal eh, display andiamo a pescare adesso il eh, display vedete potete eh, selezionare la eh, modalità di lettura, scegliere per quale applicazione, vedete che è diventato tutto eh, con tonalità di grigio, per quale applicazione una volta eh, attivata quell'applicazione si attiva automaticamente la eh, modalità di lettura. Ci sono le doppie app come eh, ormai è eh, eh, abitudine. C'è una modalità ad esempio di gaming con do not disturb, vuol dire che mentre state giocando non ricevete eh, telefonate che vi eh, disturbino e poi c'è anche eh, una zona che si può chiamare app locker eh, che eh, trovate essenzialmente, eh, andiamo a cercare, andiamo a pescarla eh, immediatamente, scusate che eh, sto andando anche con voi, eccolo qui, io uso essenzialmente, eh, vedete privacy app Locker, lui mi chiede di eh, confermare il PIN. Scusatemi se non vi mostro il eh, mio PIN eh, che apre essenzialmente le porte del Paradiso. Eh, voi in questo modo eh, potete andare a pescare quale applicazione possa essere utilizzata solo ed esclusivamente con eh, l'utilizzo eh, di eh, un eh, PIN. Eh, avete la possibilità anche di utilizzare un tema scuro, altra caratteristica anche questa eh, la trovate eh, dal display, vedete tema definito oppure il eh, tema scuro, adesso verrà applicato nel giro di eh, qualche secondo, se preferite potete eh, avere essenzialmente il vostro eh, telefono in, con questa modalità eh, che tutto sommato esalta molto secondo me eh, il fatto che il display sia eh, un eh, AMOLED. Mm. Allora... Ci sono moltissime funzionalità che potremmo andare a vedere, adesso stiamo guardando questo telefono da una settimana per cui magari evitiamo anche, io trovo che questo sia un prodotto molto bello per il suo impatto estetico, per le caratteristiche tecniche, il prezzo non cambia rispetto al precedente, siamo sempre a 499 euro e secondo me rappresenta una delle migliori proposte che il mercato vi possa offrire se mi chiedete se è un prodotto perfetto, probabilmente non lo è come moltissimi altri prodotti sul mercato però devo dire che il rapporto qualità prezzo qui è veramente eh, molto molto molto vantaggioso, eh, chi lo comprerà si troverà sicuramente bene, ciao!